Amore, sto andando a prendere Vanessa, tu rimani con Daniel, tuo fratello, ok? Quando torniamo vi faccio fare una merenda speciale di cui non ti ho parlato prima. Ho comprato degli snack molto molto particolari che poi assaggeremo, sei contenta? Eh? Allora mi aspetti e fai la brava con Daniel, ci vediamo tra pochi minuti? Ciao! Ciao. Grazie, sono in macchina e sto aspettando Vanessa. Avrei voluto farvi vedere cosa c'è all'interno del pacco che mi è arrivato precedentemente, ma è arrivata Anastasia dall'asilo e non ho quindi potuto aprirlo perché ho voluto fare una sorpresa anche a lei. Vi spiego brevemente cosa c'è nel pacco. Allora, nel pacco ci sono tantissimi pacchetti di snack super proteici, ma sono snack a base di farina di grillo ho deciso quindi di acquistarli per fare una super sorpresa intanto a Vanessa e Anastasia ma perché fanno benissimo questi snack appena uscirà Vanessa le dirò anche a lei che c'è questa super sorpresa ma non diciamole di che cosa si tratta quando arriveremo a casa apriremo il pacco insieme Secondo voi a Vanessa ed Anastasia questi snack piaceranno? Scrivetemelo nei commenti. E anche un'altra cosa, scrivetemi, se li avete già assaggiati, sono della Small Giants. Ditemi se avete già assaggiato questi snack e scrivetemi se vi sono piaciuti oppure no. Quindi ci vediamo dopo con Vanessa e Anastasia e i nostri snack alla farina di grillo. Sono super curiosa, e voi? È arrivata amore mio. Ciao. Ciao. E a, me, a che mi trovo una cosa adesso te lo dico allora praticamente oggi faremo una merenda super speciale perché? perché ho acquistato degli snack molto particolari tipo? tipo non te lo dico un cane amore ma un cane non si può mangiare non è uno snack però guarda ti posso dire una cosa non ci sei andata vicino ma quasi andato. ma no ma si mangia amore si mangia è uno snack non a base di cane ovviamente dimmelo no non te lo no, dico dimelo. come non l'ho detto neanche ad Anastasia ma piuttosto ma adesso che ti sono venuta a prendere la maestra mi ha fermata cosa ti è successo oggi a scuola? ti è uscito sangue dal naso come mai? è perché mia compagna per sbaglio mi ha dato una gomitata anche per sbaglio, eh, stavo correndo, certo. stavo correndo, mi ha dato una gomitata mi ha detto io, mi esce il naso mi esce sì, vabbè, il naso, mi esce il sangue e lei no, l'ho guardato bene, stavo gocciolando tutto, tutto, eh. tutto, anche sul braccio tutta qua piena, e poi si è fermato e sei stata vicino alla maestra per consolare mi ha dato anche due caramelle alla menta la maestra, che mo carina va bene, E praticamente con le, camare... Carame con le caramelle per, era per qualcosa non so se ti usciva sangue da qualcosa che te lo risucchiava. Ah sì? Era un menta molto buona. Davvero? Ah, non lo sapevo che le caramelle alla menta facessero fermare un'emorragia di sangue. Bene. Allora niente, andiamo a casa e facciamo questa supe. E, eh? e, um, e Bianca, anche io la voglio e la maestra Vuoi che ti do un pugno? <ride> <ride> Mi ha risposto così la mia mitica maestra che io adoro, anche l'altra ovviamente. Sei curiosa? Hai fame? Che poi dobbiamo studiare scienze. Ma sono snack che abbiamo già visto? No, mai. Io li ho scoperti Ci... per caso e li ho acquistati. Lo scatolone contiene, se non ricordo male, 38 pacchetti di questi snack. Quindi ce li dobbiamo far piacere per forza, Vane. Eh? Okay? ok? Andiamo a mangiare. Guardate la mia. Mamma. È bellissima la tua mallettina di oggi. Vediamo. Qui fa veramente, veramente molto caldo. Io ho fatto Infatti, ormai a Novara ci sono dei sole. C'è sempre il sole e tantissimi gradi. Oggi ci erano più di 30 gradi. Ragazzi, anche da voi fa caldo o c'è molto freddo? Da noi invece è, è, è sempre caldo. Molto freddo non penso, però magari. Ma non è di Wow, ma che spaccata super! Ma sei bravissima! Allora, bimbe, come vi ho anticipato, oggi faremo una merenda super! Quindi, visto che dentro la nostra dispensa c'è il mega pacco, chi è che lo vuole prendere? Io, io, il mio pacco! Ok, dov'è? È un morto! Prendete, mettetelo sul, Tavolino. sul, tavoli, sul tavolo Tavolino. Ok Dai Allora Anastasia come dicevo a Vanessa Ci sono all'interno di questo pacco Mi sembra 38 pacchettini Con gusti diversi Non sono 38 gusti diversi Qua sopra c'è scritto Small Jumps Che non ti dico che cosa vuol dire Però ve lo dirò Piccolo... Jans. Parola... Eh, se tu sapessi la parola Jans, scopriresti... Ah, piccolo, veniva. Scopriresti Piccoli. di cosa sono fatti questi okay, snack. È la okay. quanta... no, è e... vale. Ma... Allora, qui abbiamo gli snack, credo, a base di pomodoro e qualcos'altro. Sì, sono tre scatole e ogni scatola. Ah, forse sono 24 i pacchetti. In ogni scatola ci sono 8 pacchetti di gusti diversi. Visto che anch'io li vorrò assaggiare, no. vi aiuto. No. Come no? Guarda, ecco, questi sono alla paprika e al curcuma. Questi sono al forse rosmarino e timo. Intanto Vanessa ha preso un coltello. E questi sono al pomodoro e origano. Sono snack. Sono snack. Secondo me bastava anche aprire soltanto qui, però. Aspettate, aspettate, vi devo svelare una cosa. Allora, aspettate aspetta. no. Volete che vi svelo il segreto no. dell'ingrediente speciale adesso no. o dopo che li avete assaggiati? Che... Ok. <ride> che forse è meglio. <ride> <ride> che gusto! <ride> che gusto hanno! Sono buoni, io ho letto che hanno dei gusti esplosivi. Ok, allora lo assaggio anch'io. Aspetta, dopo ve lo dico. Aspettate. Mmm, oh. a me piacciono. Io voglio assaggiarli tutti. Tutti, mi mancano leggermente amarognoli alla fine, vero? Vediamo questo? Ma c'è il... Te lo dico dopo, Ani, mamma mia, Anastasia, come li apri male no, i pacchetti? Sono buonissimi. Si... No, però cambia il gusto. È anche un po però per non si terreno. aprono così i pacchetti, eh? Buoni. Buoni? Allora, questi invece sono al... avevamo detto a ah, curcuma e paprika. Sono buoni, vi piacciono? Avrei detto che questi a voi forse non piacessero, invece sì? mmm buoni ah lui è buonissimo guarda mi piacciono quindi per adesso tu preferisci questi qua al curcuma ok devo dire che questi qua alla curcuma invece non hanno un sapore molto, molto forte per me invece sono più saporiti quelli al pomodoro e origano e questi sono al rosmarino e timo. buono profumo! Mm. Buoni! Allora, l'ingrediente segreto! Allora! Adesso l'ingrediente segreto lo dovrete indovinare voi. Io vi darò degli indizi. Ok? È un animale. Maiano. No. Eh, C'è il disegno? Che cos'è? Cos'è? È, cos è? è al contrario. No, è un animale verde, bruco, no? No, ti ah, sembra? Lana. No. Ah, a Pinocchio parlava questo animale. Chi è che parlava a Pinocchio? Si chiama Quei Grillo Brava! <ride> di grillo <ride> esatto proprio questa è la faccia ma sai che la farina di grillo contiene tantissime proteine lo sai? quindi questi... ma non sembra un grillo eh? è al contrario esatto. gira la scatola adesso ti sembra un grillo? no, no ma si sì, esatto. sembra un grillo? il grillo è verde solitamente con adesso, vero, sembra più una farfalla forse ha ragione sì, Anastasia il succo al grillo? Il succo al grillo non l'ho ancora scoperto. Va bene. Allora, vi è piaciuto lo snack? Sì. Siete contente, Vi è piaciuto sì. qual è il gusto che preferisci di più, Anastasia? Qual il è? Per assaggiare, ok, facciamo l'ultimo assaggino e poi decidiamo. Questi sono quelli alla pizza, Anastasia. È alla pizza, che io dico pizza, ma sono origano e pomodoro. Yeah. Questi qua, verdi, sono con rosmarino. E Timo, brava? Non tanto a te. A te piacciono quelli alla curcuma e paprika. Come li trovi? A me non mi piace questo. Non ti piacciono questi o oh sì? E quali sono quelli che ti piacciono di più? Tra tutti e tre, questi alla pizza, origano e pomodoro, anche a me. Però non mi piacciono questi. E cosa ti piace anche? Di il pan di stelle cosa vuoi dirmi? che vuoi andare a mangiare il pan di stelle adesso? ci lo fai vedere? sì, va bene va bene allora adesso tu dovrai studiare scienze perché domani hai una verifica e hai tante pagine da ripassare e due da studiare la foglia e la pianta vero amore? Mm. va bene Anastasia dove sei? vieni dai tu, tu prediligi i pandistelle? E eh vabbè, sono gusti diversi, poi il pandistelle è un biscotto ed è dolce, mentre questi sono salati, sono patatine, snack. Li porterai a scuola come snack, Vane? Sì, magari li fai assaggiare anche alle tue amiche e se a qualcuno piace possiamo regalargliene un pacchetto, tanto ne abbiamo solo 24. Oggi, ragazzi, noi andiamo a becci. Sì. Sì, stasera andiamo a mangiare dal cinese, quindi adesso Vanessa tu devi studiare subito, perché altrimenti se non avrai finito di studiare non possiamo andare, d'accordo? Ok, allora ci vediamo al prossimo video, va bene? Il prossimo video, bimbe, eh, ve lo dico già, dobbiamo andare fuori a ordinare il giardino, ma non vi dico il motivo, pulire bene la casetta, ma non vi dirò il motivo per cui dobbiamo mettere in ordine e pulire la casetta. Sapete sì, ragazzi? Cosa? Eh, eh. Ti sei dimenticata? Mm -hmm. <ride> stavo parlando te. Eh sì, stavo parlando io, esatto. Va bene. Eh vabbè, se ti viene in mente dopo facciamo uno short e lo dici, ok? Ah no, sì, forse ragazzi stasera che andiamo dai cinesi che facciamo il video ma no ancora abbiamo già fatto il video dai cinesi infatti e tu cosa mangerai stasera dai cinesi? panini panini io le con la canne e patatine e patatini e no. ciao, mao ciao mao no io ah. io invece prendo il poli poi patate bravissimo non è sushi però. poi patatine Uh -huh. i ravioli? no, gli gnocchi ah avevi preso gli gnocchi che poi ho mangiato io hai mangiato ah. forse il mio, il mio ramen? ramen saltato eh non mi ricordo la zuppa è la zuppa è la zuppa ma chi è la zuppa? è i, i fili la zuppa sì. quella lì è l'alga lo sai, quei fili che tu vedi sono no, alghe no, i fili della soia ah sì. la soia, brava se avete idea cosa ci vuol far fare la mamma in giardino, scrivetelo nei commenti, eh, mi raccomando. E ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like in su. E ragazzi, vi, ricorda vi ricordatevi che stasera noi facciamo un video. Quale? Quello dei game? Quello dei game! Volete giocare a Roblox? Sì! E allora dopo andiamo a girare un bel video su Roblox, ok? Sì. Adesso. Adesso Vanessa deve studiare. Bambini. Quando smetterà di studiare, se avremo tempo lo faremo. Va bene? Ciao ciao! Ciao ciao! ciao. Le patatine, ciao. Al grillo!